Oggi siamo su un gioco molto paccato da quel che vedo Allora, la grafica è quello che è Lasciate stare, a noi ragazzi interessa il gameplay Allora sì, la grafica è un po' uno schifo per, Perché sto da un pc non tanto buono Oh no, Ok, adesso la grafica è meglio Non lagga più almeno Ragazzi, oggi siamo su Hello Engineer Che in Italia non l'ha ancora portato nessuno tranquilli L'ho presa in maniera totalmente e sicuramente legalmente Perché... Cioè, appunto ragazzi come potete vedere No cioè voi non lo potete vedere perché la mia webcam lo copre però Io ragazzi ho preso la stadia cioè che Vabbè ragazzi ho fatto il video ve lo lascio qua Nelle schede o qua ora Non mi ricordo dov'è Perché non mi va di stare a spiegare Che cosa è stadia sinceramente Comunque ragazzi Allora mettiamo um, so, Allora devo mettere un attimo, un attimo un nuovo, Ok create game No, oh, il multiplayer è questo, questo è il multiplayer? Nooo! Ah. È il multiplayer questo? Ah no, ok, ok. Allora ragazzi, eh, siamo direttamente qua. Il primo ragazzi era una... Cioè, vi ho schippato un livello perché era una noia. Qua inizia veramente il gioco. Allora, ciao ragazzi, questo qua comunque è ancora un tutorial e comunque dobbiamo prendere le ruote, sono queste qua, e piazzarle qui. Ragà, io sto facendo difficoltà vi giuro. Cioè scusate se mi vede con una faccia da rimambito totale, però sto facendo molta difficoltà a fare tutto questo in realtà. Ok, invece ragazzi ce la sto per fare. Ma manca l'ultima. Tutto troppo forte! Ok, adesso facciamo qua a relace. Raga, si è buggato tutto quanto riesco a farlo Allora, fermi un attimo Sì, ok, ho capito come si fa questo Poi mi fa più salire Ah, ok, adesso posso Mandarlo giù Ok, ce l'ho fatta <ride> Ok allora, In questo sono sono le ruote un pochettino più potenti E ne facciamo così Raga mi sono buggato Facciamo che ritorniamo un attimo al checkpoint Ecco infatti okay. ok ok Sto facendo un po' di confusione Però ce la faccio Probabilmente ce la faccio Allora Qua dobbiamo fare una cosa Così Dai vorrei allora, un attimo tornare indietro Ok Fermo Allora, se non sono vita Ma è che questo è così carissimo Sto gioco, aiuto Ok, sì Ma sono l'ultimo, vai 9. Allora, fermo. E vai! Ok, ce l'abbiamo fatta, signori. Uh! Ok, allora con calma, con calma. Ho sbloccato altre cose next level ok raga è complicato è molto complicato però non ce la faremo allora cos'è che devo fare allora vediamoci sempre il video tutorial Scusate, cosa che devo fare? Ok, uno va là sopra E l'altro va là Ok Allora, prendiamo uno Grab <ride> Ragazzi che cazzo. Ah. Raga ma Avete visto anche voi cosa è successo, spero! Ah. No vabbè, no vabbè, no vabbè, no vabbè, non ci posso credere! Allora... Io vi giuro non so cosa ho fatto Non so neanche perché l'ho fatto Ma vabbè Che devo... metto questo qua cioè non ci sto capendo tanto sinceramente però scusate se lo collego a questo io cioè, cioè tipo così faccio release con la bicicletta e non so che senso ha ah, però l'ho fatto Ah, sono quasi sicuro che non bisognava fare così. Però ormai l'ho fatto. Non si può più tornare indietro. Oh, yeah! Ok, ok. Ce l'ho fatta comunque. Non, era, non, non dovevo fare così, però. Comunque va bene. Ok, prendiamo queste cose. E eh, Next level. Ah, raga, voglio fare fine a livello 5 perché, cioè, secondo me è figo sto gioco. Solo che bisogna un attimo imparare a giocarci. Madonna mia, che complicazioni! Allora, se c'è sempre il tutorial, sì, ok. Allora. Ok, ok, ok. Allora, dobbiamo prendere questa. E metterla qua. È perfetta E ok Allora Non è perfetta manco per il nulla Però Vai ok Uh Ok Vai raga! Una speedrun praticamente sto facendo. Questo raga è vero e proprio parkour. Chiamatemi il King del parkour, signori. Ok! Ah! Non pensavo ci fosse un'altra parte in effetti. Pensavo che c'era fica. Torniamo al sciatone, signori Va bene <ride> Perché okay. ah, abbiamo così. Scusate un attimo, ma. D'accordo. No, no, no, no vabbè. No vabbè. No vabbè, non ci credo. Ok, allora ragazzi, c'è sempre un'altra cosa strategica. Strategia, dai, che ce la fai? Uh! Raga, io mo, questa cosa. La devo fare sul serio. Allora, cosa sta succedendo? Ragazzi vi giuro che questa cosa schippatela Ok Cioè come ho fatto a buggarmi qui in mezzo ok adesso qua qua raga la faccenda è complicata io direi anche che dopo questo video raga cioè dopo questo, questo mini livello possiamo interrompere Raga, sto, sto pezzo è troppo complicato! Dai, ma è impossibile! Raga è troppo complicato questo livello giuro. Ok siamo arrivati a livello, al famoso livello impossibile. Vai a finire, vai a finire, va a finire Sì Oddio Raga, ma finalmente Che bello, si! Sì. Uh, madonna mia, raga, quanto è complicato Sì, tu ti aspetti che io faccia questo Te lo scordi Allora, vedi un attimo, però, cosa bisogna fare Che stai a fare, io lo facciamo, dai Ok, ok, ok. Allora ragazzi, questo qua è leggermente difficile, quindi allora io finisco qua questo video. Non so, perché non so se porterò un altro episodio, però credo di no. Ma comunque, ragazzi, questa cosa sarà decisata da voi. Comunque ragazzi, allora questo video termina qua, se questo video vi è piaciuto lasciate... Un attimo ragazzi... Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!